Dolph my dear Before cast ain' clear So we we'll Ma una soluzione alla vita e ai casi della vita c'è sempre: lubrifica, sblocca, elimina i cicoli, protegge dall'umidità. Abbondiamo, abbondiamo, ragazzi. E dopo tre, massimo 4 minuti, non dico niente, te lo, te lo faccio sentire meglio cosa vuoi sentire la magia un due non c'è più il cicolio e voilà poi dici che i prodotti italiani eh sono buoni soprattutto quelli della svitol sono prodotti buoni anche perché non avrei mai proposto a voi un prodotto che non lo è E qui voglio aprire e chiudere una parentesi ragazzi Di un commento che mi è stato inviato gentilmente su Officina del Pilota un mese fa Di un tipo che mi dice che si è disiscritto dal canale Perché ci sono troppe pubblicità e troppi contenuti a pagamento Io in un anno ho fatto 100 video di cui 3 con contenuti a pagamento Ed è, è un po' ridicola come questa cosa Anche perché la settimana dopo è rientrato sul canale Dicendo mi sono disiscritto eh, Sono sempre io che volevo essere disiscritto Però li vedo con piacere ogni tanto I tuoi video, vabbè in ogni caso raga Qui in questo canale io ho sempre voluto Sincerità, zero ipocrisia Zero marchette Se vi propongo un prodotto è Perché prima l'ho provato e ho notato che è valido e che è utile, utile per quello che faccio io nella mia officina e che possa essere anche nella vostra, nel vostro garage, nel vostro laboratorio. Tra l'altro, nelle promozioni che io faccio ricevo dei soldi, è ovvio, è classica, è normale, è una cosa abbastanza scontata e banale da capire. Come avrete notato io ho aumentato eh, i video, ne faccio più a settimana, prima ne facevo una a settimana, adesso ne faccio due, tre, quattro settimane, scorsa anche cinque. Per fare questi video io spendo sempre dei soldi, è normale, mi muovo avanti e indietro con la macchina, compro attrezzature ho comprato la macchina fotografica, il computer eccetera eccetera. Inutile dire anche le ore di lavoro che spendo qui dietro, ne abbiamo già parlato e quindi questi soldi servono per sponsorizzare Matteo e officina del pilota a fare più video. Eh. Google Adsense a fine mese mi paga molto poco, ne parleremo anche di questo se ne avete voglia perché il mio canale è in crescita e ancora non posso assolutamente sostenermi né io né la mia famiglia né le persone che collaborano con me zero in assoluto quindi quando io ricevo una sponsorizzazione di un'azienda grande tipo Arexons, quindi Svitol e Fulcron che crede in me, che vuole che produco dei contenuti per far vedere i loro prodotti non ci vedo niente di male nel fare dei video pubblicitari per loro e poi se i video sono così anche divertenti, io penso che uno, il tempo lo passa, il video della domenica rimane lì, durante la settimana faccio vari vlog su BMW Z3, sul generale lì, su quello che ti pare, se ti inserisco durante la settimana un contenuto del genere e anche ti faccio vedere come sono io, il, il dietro le quinte di Matteo e sono sincero, io penso che uno dovrebbe un po' apprezzare, invece no, c'è cioè chi, chi non lo ama Però il, il mondo è bello perché è vario, siamo tutti un po' diversi Chiusa la parentesi, polemica, polemica si fa per dire, ragazzi cioè, Zero polemica In questo vlog appunto il nono, entro anche da Officine Cubo Dove vado a ehm, lucidare delle, degli scarichi cromati Il prodotto che utilizzo Svitol lucida in maniera eccellente gli scarichi cromati Vi faccio vedere e anche qui ovviamente perché non promuovere un prodotto che ti fa brillare gli scarichi cioè è da paura un grande spruzzatore è pieno di scarichi ragazzi qui tutti cromati adesso li pulisco tutti Don't you act so... Carino però l'intro con, con la porta che ci volava Era un rumore veramente sinistro Due spruzzate di Svitol e passa la paura I love Svitol Ciao